L'antichità fino al Settecento Ovviamente il momento maggiore va da sé del patrimonio artistico del Cilento la parte antica parte archeologica Pestum, veglia e via dicendo però c'è un patrimonio diffuso di grande importanza che va conosciuto e va, va portato appunto e va resa consapevole la il territorio, va reso consapevole il territorio dell'importanza di questo patrimonio. Questa anteprima è un'anteprima un po' particolare, come una, un preludio, una sinfonia di una grande opera, che è un po' il, diciamo così, il riassunto di quello che sarà riassunto un piccolo, riassunto in nuce di quello che sarà poi invece la grande mostra che speriamo di poterla fare nel giro di due o tre anni. Nel frattempo questa anteprima, poi altre anteprime di carattere più tematico, 700 minore, la scultura linea del 500 e via dicendo, che eh, diciamo, si intervallerà, questo, questo, intervallerà questo periodo di tempo che passa tra le anteprime e la mostra in grande. Okay. Questa in realtà è un'anteprima della mostra Ritorno al Cilento, che sarà una grande mostra che faremo nei prossimi anni. È, um, Ritorno al Cilento si chiama così perché è la quarta di di tre mosse che sono state fatte precedentemente, dal 1989 al 2004, su argomenti appunto che riguardavano il patrimonio artistico del Cilento. E dal momento che questo patrimonio è molto più importante, molto, sia qualitativamente che, che quantitativamente, di quanto in genere si creda, c'è ancora moltissimo da studiare, da fare, da scoprire. Dicevo che... Ehm, Pensavamo di, con tre mosse di aver raschiato il fondo del barile. In realtà no, eh, il barile è ancora mezzo pieno e c'è ancora tantissimo da fare, da, sia da, come scoperte proprio eh, materiali, sia anche come studio. E questa quest anteprima, che è una specie di preludio, una diciamo, sinfonia di una opera, è una, vuole... Eh, Diciamo così, sensibilizzare l'opinione pubblica cilentana, sia pubblico normale, sia l'autorità, sia gli studi, al fatto che il, cilento, il patrimonio del Cilento è un patrimonio di tutta rilevanza. In genere non, non ci se ne rende conto né a livello locale, neppure a livello diciamo così, degli studi universitari, invece è un patrimonio di prima grandezza che deve essere ancora conosciuto e soprattutto valorizzato. È importante, ora chiaramente una grande mostra, un evento, che sarà il ritorno al centro, c'è cioè la mostra complessiva e conclusiva, non può essere esaustiva. Invece è importante, non può tra l'altro soltanto esporre diciamo così, tutta una serie di opere, ma non poi eh, quante ne occorrerebbero per una conoscenza approfondita del territorio e quindi le, le anteprime servono proprio per in far comprendere e mettere in relazione dialettica fra le opere più importanti, le opere maggiori e invece le opere di minore importanza che che hanno un, un rapporto dialettico con, con le opere di maggiore importanza. È invece importante appunto, che il territorio mh, prenda coscienza che esiste un patrimonio diffuso, a volte minore, a volte di grande eccellenza, che deve essere messo in relazione. Allora, la grande mostra finale sarà ovviamente mh, dedicata al diciamo, patrimonio più significativo. Mostre intermedie invece porteranno alla, porteranno alla, alla luce, appunto, porteranno alla conoscenza dell'opinione pubblica, degli studi, delle amministrazioni locali, anche regionali e provinciali, tutta una serie di piccole anche di manifestazioni che in genere si dice minori, ma minori non sono, di, ehm, della, della, cultura, della cultura occidentana ha il compito di organizzare un po' il tutto eh, la mostra si terrà all'apertura dei nostri monumenti eh, su Salerno avremo San Pietro a Corte che farà un orario diciamo, eh, unico dalle 9.30 parco archeologico eh, di Pestum ovviamente l'associazione eh, Centro Studi Giovanni Previdal e la Sorrento è un'iniziativa importante anche perché cade durante il periodo della, della, della festa dei musei. Sabato e domenica si, festeggia, diciamo, si festeggiano i musei di tutta Italia e faremo un'apertura straordinaria di tre ore che va al di là del normale orario giardato. Eh, allora, l'anteprima della mostra Ritorno al Cilento eh, è un progetto eh, che eh, nasce qualche anno fa insieme al centro studi Giovanni Premitali, eh, grazie possiamo dire ad un um, contributo uh, del settore museo e biblioteche della regione Campania che ha consentito al centro studi una ricognizione del territorio cilentano e di Anense quella ricognizione ehm, ci ha consentito di rilevare una notevole quantità di olio